Buongiorno a tutti, siamo qui oggi a Palazzo Giustiniani a Roma in occasione di un evento che mira a mantenere alta l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni e delle violenze nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Ampas partecipa per rappresentare il mondo del volontariato, il volontariato è qui per Oggi denunciare il fenomeno e dall'altra parte per proporsi come eh, elemento attivo e in eh, meccanismo sussidiario alle istituzioni alle aziende del sistema sanitario per venire incontro a quella che ci auguriamo eh, sia a un certo punto un fenomeno in controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo ovvero la riduzione di queste terribili aggressioni. Presenteremo oggi eh, anche la testimonianza di un nostro operatore che recentemente si è trovato coinvolto eh, da giovane volontario proprio su un servizio in una terribile aggressione a testimonianza di quello che davvero è il fenomeno e di quanto questo fenomeno Uh, rappresenti oggi un elemento di grandissima uh, criticità.